in Campidoglio. Paolo Ferrara, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, stiamo discutendo, l'ha capito benissimo, del resto è stato interpellato per questo, sul ruolo della politica a Ostia, il peso della politica a Ostia, il vuoto anche della politica, dell'amministrazione. Non parliamo solo dei 5 Stelle, parliamo delle precedenti amministrazioni romane a Ostia. Questo vuoto che si riempie nel controllo del territorio, ma anche come ce lo stava spiegando la nostra inviata, ce lo stava spiegando Federica Angeli di Repubblica, ma ce lo spiegava anche Davide Di Stefano di Casa Pound in fondo, cioè quando c'è un vuoto lo si riempie e la criminalità organizzata, la mafia locale ha riempito anche a livello sociale, chiamiamolo pure un welfare mafioso, ecco la, la, la città di Ostia, cosa state facendo voi? Eh, sono completamente d'accordo con quello che dice è chiaro che l'amministrazione ma la politica, le istituzioni devono colmare quel vuoto che si è creato, Guardi, io conosco quel territorio da bambino perché vivo ancora eh, a 500-600 metri da, da, da quei luoghi per cui eh, so benissimo quanto si è fatto negli anni per cercare di colmare in qualche modo eh, quelle distanze io quando ero bambino mio padre mi diceva eh, di non andare da quella parte di andare dalla parte opposta a giocare ecco, negli eh, anni qualcosa si era fatto ma ultimamente sicuramente stiamo regredendo perché comunque quello che abbiamo visto è il sintomo eh, di qualcosa che dobbiamo affrontare tutti indistintamente dal colore politico perché credo veramente che eh, sia qualcosa di inaccettabile non solo quello che abbiamo visto in questi giorni ma quello che è successo in questi anni perché, perché OSCE veramente merita di più, c'è tantissima brava gente, però è chiaro che le mafie, l'apparato criminale che abbiamo visto, che tra l'altro è ben descritto nelle inchieste, ma non le ultime, anche quelle precedenti, va combattuto in tutti i modi. E dobbiamo dare un segnale. Poi noi lì, io voglio raccontarle una cosa molto importante, secondo me. L'altro giorno mio figlio è tornato a casa da scuola e io gli ho chiesto cosa, eh, cosa hai fatto papà, a scuola. Lui mi ha raccontato che i bambini a scuola giocano a Matte Capitale. Ecco, e questo si si sta, si sta in qualche modo eh, delineando queste indicazioni stiamo, stanno dando ai nostri figli e questo è un caso, un caso che è andato sulle tronache e eh, nei, nei giornali, noi dobbiamo fare il contrario per esempio quello che è successo in questi giorni aprire una domus ecologica in una scuola lì Proprio davanti alla casa degli spada, la sì. museologia dove i bambini mettono i rifiuti, li differenziano, la carta con la carta, la plastica con la plastica, li riciclano, dare segnali virtuosi, dare una speranza a questi giovani, al territorio, a Ostia, a tutto il municipio e dobbiamo impegnarci a fare queste cose. Io credo che qui non c'è un discorso di colore politico perché queste cose non si sconfiggono con un movimento o con un solo partito, queste cose si sconfiggono se tutti prendono atto del fatto Senta. che eh, va messo in campo di tutto per cercare di, di contrastare. Di sì, tutto per fare, cercare esatto, di contrastare sì, sì. questa mafia, senta ma che lei sappia, eh, insomma sì. governate, governate la città eh, con Virginia Raggi, che lei sappia anche se appunto Ostia è una situazione particolare, ma eh, c'è scambio di voti, c'è stato scambio di voti eh, guidato, che... guidato dai clan mafiosi? Questa è una cosa che c'è sempre stata dappertutto, ma sicuramente c'è anche lì. Certo, quello a cui abbiamo assistito, voglio dire, in questi giorni, eh, è, evidente, è evidente che comunque una modalità eh, di reclutamento, di, modalità comunque di, eh, di cercare di portare le persone a votare è stata messa in atto. Guarda, oggi c'è un filmato, l'amministrazione dei giornalisti davanti in quelle linee, eh, c'è un filmato dove una signora eh, chiaramente dice eh, che si aspettavano di più. Ma io credo che a questo punto eh, bisognerebbe mettere un attimino il punto, il focus su come su come ci si comporta all'interno del territorio, e come si fa politica all'interno del territorio. Quali si può sbagliare? I partiti sbagliano, anche il movimento spesso probabilmente avrà sbagliato e sbaglia, però bisogna condannare quelle modalità, bisogna tornare a fare politica in un certo modo. Io, noi ci stiamo provando, io personalmente ci sto provando e credo che tutti dovrebbero farlo. Vorrei tornare, ringrazio intanto ehm, Paolo Ferrara, vorrei tornare a Davide di Stefano, Casa Pound. Al...